Presidio San Nicolò, via Roma, 56, Siena, si accede al Presidio San Nicolò tramite un ingresso a sbarra con portineria, l'accesso è consentito solo agli autorizzati, l'ingresso principale del palazzo presenta alcuni scalini, le porte sono ampie ed automatiche, sono presenti due parcheggi riservati, al piano 0 c'è un ingresso. Che si raggiunge percorrendo una strada in discesa, le porte sono pesanti e quindi l'accessibilità è condizionata, un altro ingresso pienamente accessibile è dal retro del palazzo con ampie porte automatiche, sono presenti due parcheggi riservati, il padiglione esterno è una struttura modulare divisa in due blocchi, che ospita sei aule è raggiungibile dall'esterno attraverso una strada un po' dissestata ma può essere raggiunto anche dal piano zero del palazzo lungo il percorso si incontrano porte difficilmente manovrabili in autonomia ascensori sono presenti diversi ascensori a norma alcuni si aprono ai piani di fronte a porte antincendio pesanti difficili da manovrare in autonomia i caratteri braille sono presenti solo nel tasto di chiamata esterno sono comunque dotati di segnali sonori nel padiglione esterno c'è un mini lift barra montacarichi per ogni blocco agevolmente azionabile. Nel presidio San Nicolò hanno sede, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, in condivisione con il presidio di Mattioli sezione di fisica del dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell'ambiente, sportello studenti e didattica dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive, sportello studenti e didattica dipartimento di ingegneria dell'informazione e scienze matematiche, sportello studenti e didattica dipartimento filologia e critica delle letterature antiche e moderne, biblioteca scientifico-tecnologica, accesso alle aule e agli studi dei docenti. Al piano 0 troviamo la biblioteca di area scientifico-tecnologica, un grande atrio con postazione studio e ristoro utenti, il bar. Due ascensori conducono ai piani superiori e ammezzati. Al piano 1, ingresso principale, si trovano la portineria, con bancone di 114 cm, alcune aule, laboratori informatici, studi docenti e uffici amministrativi. Al piano 2 si trovano alcune aule, studi docenti, laboratori, piano di ingegneria. Al piano 3 si trovano alcune aule, studi docenti, laboratori, il centro AMA, infine al piano 4 ci sono aule, studi docenti, il laboratorio linguistico, sale riunioni, sono tutti ambienti accessibili, con porte ampie antipanico, il padiglione esterno ospita 6 aule, le due aule al piano 0 possono diventare una sola aula, oppure le 6 aule possono diventare un'unica grande aula da 800 posti, accesso allo sportello ufficio studenti e didattica. Al piano 1 c'è l'Ufficio Studenti e Didattica Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche. Al piano 3 c'è l'Ufficio Studenti e Didattica Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. Al piano 4 c'è l'Ufficio Studenti e Didattica Dipartimento Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. Tutti gli uffici hanno porte ampie, tavoli e sedie per l'attesa. Gli spazi sono adeguati. Accesso alle biblioteche. Al piano 0 si trova la Biblioteca di Area Scientifico-Tecnologica. Presenta una porta ampia con maniglie antipanico facile da manovrare, entrata con bancone da 108 cm con sezione ribassata 75 cm, tavoli e sedie adeguati, ambiente spazioso, illuminazione artificiale. Altri due ambienti, il soppalco e la sala periodici, sono raggiungibili mediante due montacarichi. Dal 2008 è presente una postazione accessibile costituita da una scrivania ad altezza variabile, un PC dotato di sintesi vocale, programma di ingrandimento e software per DSA, un video ingranditore, scanner, tastiere speciali e mouse joystick, progetto condiviso con il sistema bibliotecario di Ateneo. Al piano 3 il centro ama ha una biblioteca interna, con entrata ampia e agevole, ambienti spaziosi e luminosi le scrivanie e le sedie sono adeguate. Servizi igienici dedicati sono presenti ad ogni piano del palazzo, nel padiglione esterno i bagni sono situati nel piano ammezzato, raggiungibile con il mini lift, confort degli ambienti, le porte delle aule sono di legno ampia e leggere con antipanico, lungo i corridoi si incontrano alcune porte antincendio con molla pesanti da manovrare, data la carente illuminazione naturale il palazzo è dotato di un'illuminazione artificiale certificata di elevata qualità, adeguato l'impianto di condizionamento dell'aria nelle aule ci sono tavoli e sedie fissi con spazio di manovra adeguato ottima la segnaletica padiglione esterno le porte sono a norma antipanico abbastanza manovrabili l'illuminazione prevalente artificiale adeguato il condizionamento dell'aria gli arredi sono costituiti da tavoli e sedie fisse ma in ogni aula è predisposto un posto per sedie a ruote ottima segnaletica tecnologie per la didattica per la teledidattica sono attrezzate tre aule che dispongono rispettivamente di un LIM e due podium, mentre al padiglione esterno la teledidattica è prevista per un'aula con un podium. Nel laboratorio linguistico al piano 4 sono presenti due PC dotati di software assistivi, sono inoltre presenti due moltiplicatori di video VGA, accessibilità delle pagine web, i siti internet dei tre dipartimenti sono accessibili, con informazioni testuali e numerosi percorsi che consentono di muoversi agilmente tra le pagine.